Per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 dobbiamo unire le forze e per fare gol serve un gioco di squadra. I governi, le imprese e i cittadini devono necessariamente inseguire obiettivi comuni ed andare nella stessa direzione. Le università hanno un ruolo centrale in questa partita. L'Università di Siena coordina una rete di 60 Atenei appartenenti a circa 15 Paesi del Mediterraneo con l'obiettivo comune di proporre soluzioni innovative per migliorare le condizioni economiche, sociali ed ambientali di queste comunità. La sfida è difficile, lo sappiamo, ma tutti insieme possiamo riuscirci.